Grazie Presidente, allora eh, innanzitutto mh, dichiaro subito il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno perché mh, oggettivamente il tema è importante e andare anche incontro a una richiesta eh, della, eh, della città tutta poi oggettivamente credo che sia una cosa importante. Eh, io, io noto una cosa, devo dire, che con l'avvicinarsi delle elezioni si stanno un po', come dire, esacerbando un po' gli animi politici eh, da, da tutte le parti, però mh, ci sono dei problemi veri, seri, eh, che nessuno nega. Io ho, Nel mio intervento, anche in dichiarazione, eh, in dichiarazione, in, in discussione generale, eh, ho anche detto che ho anche ringraziato le, le opposizioni che hanno eh, dimostrato senso di responsabilità in questa, in questa occasione eh, specifica. Però, oggettivamente, poi, mh, delle volte vengono dette delle cose che mh, non sono proprio. Non sono proprio eh, vere. Ecco, per esempio, eh, una delle cose che in realtà questa amministrazione ha messo in campo è proprio il monitoraggio di 80.000 alberi eh, e alberi su quali sono state fatte delle valutazioni, eh, le cosiddette VTA, e eh, le, gli alberi che hanno riscontrato delle criticità, ovviamente successivamente sono stati abbattuti. Questo per un appalto che è stato messo in atto all'inizio della nostra consigliatura ed è stata un'operazione che è stata svolta durante questa, um, questa, uh, da questa amministrazione. Allora, gli alberi a Roma sono più di 300.000. Eh, è ovvio che sono stati fatti questi controlli soprattutto per quelli delle strade quelli un po', un po' più a rischio, questo non basta, bisogna fare molto altro questa è la ragione per cui eh, votiamo favorevolmente a questo, eh, a questo ordine del giorno perché è giusto eh, come dire, dare, eh, dare seguito e mh, con responsabilità porsi e, i, i problemi e, e dare delle risposte e delle volte delle risposte possono essere date anche con degli ordini del giorno. Per cui i, i problemi oggettivamente sono stati tanti, l'ho detto, detto anch'io nei miei interventi, eh, in alcuni casi stanno arrivando alcune risposte anche con del ritardo e dunque ci, ci assumiamo anche una responsabilità, però le analisi vanno fatte a 360 gradi e vanno guardate eh, sotto tutti i punti di vista. Però, le ripeto, Presidente, eh, eh, consiglieri e colleghi, colleghi, che noi troviamo condivisibile questo ordine del giorno per cui voteremo favorevolmente. Grazie.